Dopodiché arriviamo invece ai nostri preferiti, okay? a quelli della, della, di Luca che si era trasferito con Malta perché voleva capire se era vero no? che poteva fare esattamente quello che voleva e a quanto pare era esattamente vero. Non dom, ehm, ve l'ho detto prima, quindi non vi rifaccio un'altra volta la rava e la fava della, di che cosa significa non dom. Dovete sapere che se andate lì, voi riprendete la residenza fiscale e tendenzialmente, cioè è così all'interno dell'Unione Europea lo potete prendere con una self-sufficiency, cioè con un'autonomia, eh, con un'indipendenza economica, che eh, non dovete neanche guadagnare milioni con 15.000 euro sul conto corrente, con un'assicurazione medica, io vi consiglio sempre una internazionale perché vi copre in tutto il mondo, voi andate all'ufficio ID di Malta che si trova a Valletta, tra l'altro in una posizione, devo dire, di tutto rispetto, nell'arco di 30 giorni voi avete la vostra carta identità e siete fiscalmente residenti a Malta. A quel punto potete sfruttare una cosa che si chiama Remittance Basis. Che cos'è la Remittance Basis? È un principio, di, eh, anche qui di origine anglosassona, perché tutto... La remittance basis, remittance basis vuol dire banalmente è tutto quello... La differenza con quello territoriale qual è? Quello territoriale, a prescindere, se lo fai fuori dai miei confini, non ti tasso. Questi ti dicono, non ti tasso se lo fai fuori dai miei confini, se me lo porti in casa però lo tassi. Perché si presuppone che comunque lo utilizzi, per, lo spendi da me per utilizzare i miei servizi, è una tua manifestazione di reddito, di capacità, di ricchezza, e quindi io ti tasso. Quindi qual è il giochetto, evidentemente? Andare lì, pagare qualcosina di tasse, che è una cosa che io consiglio sempre, cioè se vado in Inghilterra, probabilmente, in ogni caso, anche se voglio sfruttare la remittance basis, mio consiglio, io ho una UK limited, me la apro. Me l'apro perché, a parte che eh, costa pochissimo, di, di, di una facilità di gestione per chi di voi si è sporcato le mani con la contabilità e deve fare fatture tutti i giorni, e soprattutto la possibilità di dedurre spese personali, aziendali, con buon senso per carità, non ti puoi dedurre insomma, le, le signorine, no? come si fa qua, con... però, in ehm, qualcosina ti puoi dedurre con più, con più facilità. Um, quindi ha senso, in ogni caso tutto quello che guadagni fuori invece non viene tassato ora ci sono diversi livelli di difficoltà la più difficile perché la prima è quella, di, è quella inglese è quella che quindi vi consiglio di prendere in considerazione solo se davvero volete andare a vivere a Londra piuttosto che nel Regno Unito perché altrimenti diventa veramente difficile applicarla se invece avete bisogno di qualcosa insomma, un attimino più smart, un attimino più uh, flessibile eh, come per esempio il sottoscritto vi consiglio, ma non sono mai per più di sei mesi nello stesso posto vi consiglio Malta piuttosto che l'Irlanda, perché è davvero semplice, come dicevo, prendere una residenza fiscale e i criteri per mantenere questa cosa che si chiama non DOM sono bassissimi. Attenzione però perché chiaramente le cose cambiano vanno monitorate fino a due anni fa Malta ti permetteva di avere il non dom senza chiederti una lira in cambio, oggi ti chiede 5.000 euro di base, proprio così. Ma il problema chiaramente deriva dall'appartenenza all'Unione Europea perché poi c'è chi, chi si va a lamentare no? dalla Commissione e gli dice ma perché quelli non praticano le tasse e noi invece sì? E, um, e quindi dal 2018 mi pare che l'atto parlamentare sia del 2018 uh, da, uh, anche i non residenti come me ahimè, devono pagare 5.000 euro all'anno di tasse su un conto corrente estero, quindi anche non maltese accumulato più di 35.000 euro in un anno tendenzialmente ricavi piuttosto che dividendi e lì chiaramente se la giocano con lo scambio di informazioni no? che voi direte, ma loro che ne sanno che io ho quei soldi e da qui nasce tutto il problema del CRS, perché è nato, proprio per monitorare tutti e farsi i fatti di tutti quanti. Ah, una cosa interessantissima, la Georgia, chiedo scusa se non sono fissato con la Georgia, non partecipa allo scambio di informazioni, quindi, come dire, ancora per qualche anno mi potrebbe tornare utile, anche se adesso hanno chiesto di entrare in Unione Europea, il Montenegro ancora non scambia informazioni, la Moldavia ancora non scambia informazioni, e che... scusami... Il Paraguay, sì, anche non scambia informazioni... Panama li scambia, Hong Kong li scambia, Dubai, chi lo sa. e. Ehm, <ride> eh, quindi ritorniamo al suo mattino, se no non abbiamo tanto da, da vedere stasera, cerchiamo di farvi vedere il più possibile, anche perché il tempo passa, sono già le 8 e mezza, possibile. Sì. Eh. Ah, quando volete fare pausa facciamo così, me lo dite voi, perché se no vado avanti all'infinito. Quando volete un caffè o qualcosina, mi fermate, tanto finché non ci buttano fuori o non vi siete tutti i coglioni, rimaniamo qui. Eh, che cosa ha fatto Mr. Schumacher? Perché, questo, cioè perché noi abbiamo chiamato Paolo Rossi? Perché ehm, i principi che siamo, di cui della Flex Theory, della Flex Strategy, che pratichiamo, che vendiamo, insomma, in giro per il mondo, sono applicabili a tutti, no? e questo ci deve dare la misura che ehm, come dire dell'opera di demonizzazione che si fa all'interno dell'Italia. Dell cioè Pare che non possiamo fare niente che tutta evasione fiscale, però tutti gli altri possono fare quello che vogliono. Non è vero, anche noi possiamo fare quello che vogliamo. È chiaro che cercare di, se dobbiamo uh, trafficare in armi o in droga, è un altro discorso. È eh, Quello insomma, che mia mamma è convinta con, insomma, che sia trafficante di droga. In ogni caso, che ha fatto Mr. Schumacher? sei è andato in Inghilterra perché la Germania evidentemente non è un bel posto, non so quanti di voi sono stati in Germania o sono tedeschi o hanno origini tedeschi. Quanti di voi? Di dove, di dove sei? No, sono stato in Germania. Però non ci vivresti. Eh, quanti di voi gli piacerebbe vivere in Germania? Beh, quindi sei uno contro uno, ok, per posto. Quindi. Sì, sì, ci sono delle ottime agevolazioni anche lì, Vabbè, per non parlare poi chiaramente dell'economia, se solo vogliamo parlare del mercato tedesco io farei a cambio domani del mercato italiano con il mercato tedesco, già senza arrivare alle agevolazioni fiscali. Quindi sono assolutamente d'accordo lì, anche lì ci sono tante, tante agevolazioni, il problema della Germania è che è un exit tax, cioè quando tu te ne vai vale come persona fisica, ecco questa è una cosa di cui secondo me bisognerebbe riflettere e approfittarne finché c'è, perché siamo in Unione Europea, se io me ne vado oggi a livello personale non devo pagare tasse, non c'è una cosa che si chiama exit tax, domani potrebbe esserci, perché tante legislazioni in Germania c'è, in Spagna c'è, in Inghilterra c'è cioè i tedeschi mi dicono tu tedesco che paghi le tasse da me o comunque fiscalmente residente in Germania se te ne vai io ti presumo comunque fiscalmente residente in Germania per altri 5 anni poi te la giochi insomma però è un casino tendenzialmente io ti tasso poi vediamo se riesci a recuperare questi soldi. Questa cosa che invece noi abbiamo a livello aziendale quando trasferiamo un'azienda noi dobbiamo pagare una cosa che si chiama exit tax dall'Italia non c'è però a livello personale eh, c'è chi parla di eh, come dire di mm, di principi di trattato di funzionamento dell'unione europea però insomma una cosa che in questo momento ci interessa meno sta di fatto che eh, già l'abbiamo a, a livello corporate articolo 166 del testo unico molto probabilmente per adeguarci a, come dire, a chi ha un po più di potere di noi in europa la introdurremo anche a livello personale e lì saranno un po di, uh, di cazzi comunque Mr. schumacher se è andato Uh, che cosa fa? Uh, mh, uh, ha creato nel tempo una società che vende scarpe in tutto il mondo. Vabbè. Quindi lui, che ne so, ha aperto dei negozi fisici a Malta, a Cipro, a Svizzicart, sono esempi come, come un altro, e vende scarpe in, um, uh, in, queste, in queste nazioni. Per vendere scarpe, avendo un insegnamento fisico, ha dovuto costituire delle società, ha avuto l'intelligenza di creare una, una holding a Malta, un'altra volta a Malta. È, è un caso, in realtà, uh, come dire, dopo faremo altri esempi. Una holding a Malta perché? Perché quando il dividendo mi viene da giù a su, quando il dividendo mi viene da Malta a Malta, o da Svizzera a Maccia, cioè da trading a holding, il dividendo non è tassato. Quindi hai il primo risparmio fiscale. Ma poi che fa? Sfrutta questa cosa che si chiama non-DOM. Cioè con il suo milione di uh, dividendo che si è portato nella holding company, non se lo distribuisce a livello personale, anche perché la liquida sui dividendi in Inghilterra non sono basse ma se lo, se lo mette su un, su un conto corrente in Svizzera, a Ginevra, sul suo, dal suo private banker. Questo milione di euro, e di nuovo non è più difficile di così, non è tassato e non sarà mai tassato finché non se lo va a spendere in Inghilterra, come gli pare piace.